Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video Oggi sarà un video diverso dal solito perché andremo a vedere cosa c'è dietro ad un mio video Recensione di qualche bicicletta Fino ad ora sono andato a testare un bel po' di biciclette e spero di potervene portare ancora tante altre E quindi oggi vi porterò con me nella creazione di un video recensione Oggi è il secondo giorno che sto testando la Rockrider XC100S e vi farò vedere come si creano i contenuti che poi andrete a vedere nel video completo di recensione è già il secondo giorno che la utilizzo quindi ieri è già stata fatta la prima uscita dove almeno riesco a capire tutte le mie sensazioni su questa bicicletta di solito quando ho le biciclette in testa, cerco di testarle il più possibile così da essere il più sincero possibile quando vado a fare il video di recensione completo anche qua varia molto in base a quanti giorni posso utilizzare la bicicletta e quindi devo un attimo organizzarmi al meglio Oggi è il secondo giorno, farò il giro più lungo ma mi porterò via sia la mia Insta360 Go 2 che il mio iPhone 13 Pro per realizzare le clip per poi utilizzare nel video e vi farò vedere anche qualche retroscena e approfitto per raccontarvi qualcosa la telecamera che mi manca oggi è la GoPro che provo a non utilizzare e vediamo cosa salta fuori Iniziano le riprese rumorino strano in una zona che c'è un bel po' di gente che passa a camminare quindi non si so riesce a vedere ma a parte c'è una bellissima notte. Prime clip fatte più che altro ho sfruttato uno dei pochi momenti che avevo di canura per fare le prime clip la comodità di questa videocamera è questa che si apre adesso io spengo direttamente il video da qua Vediamo, sta ancora andando, è molto simile ad una Airpods, la rimetto via e lei poi si ricarica. E sapete che qui sotto in descrizione potete trovare il link a tutta la mia attrezzatura che utilizzo per fare i video, dalla Action Cam che vi ho appena fatto vedere, alla videocamera con il microfono che sto utilizzando adesso, al computer eccetera eccetera. Ho trovato un altro pezzo interessante per poter filmare, facciamo questa bella salita, vediamo cosa esce fuori ogni volta che sento questi strani rumori non so voi scriverò qui sotto nei commenti ma prendo paura degli animali quando sono da solo arriviamo fino in cima così possiamo filmare la discesa in cima a una salita mai fermarsi dopo che sia tutta questa è la regola se non la conoscete vuol dire che non siete mai andati a tutta adesso filmiamo la discesa e vediamo come potrebbe essere prima prova con la videocamera sul petto se poi va bene fissiamo l'iPhone e facciamo il su e giù cosa di sto genere, il bello è riprenderla sia davanti che dietro, io adesso mi ingegno, metto bene la telecamera, mi firmo prima di tutto una discesa e poi una salita, buona fortuna a me. Il fai da te, si dice, ogni volta che poi metto le telecamere qua a tese, prego sempre che non passino questa dovrebbe essere una bella inquadratura appena ci siamo, fissiamo il tutto si parte per la prima ripresa prendiamo un po' di velocità, controlliamo che non passa nessuno dietro vediamo se riesco qua a girare e giù parte 1, ok sempre la tutta si torna indietro blocchiamo, e direi che può bastare così, quindi smontiamo tutto via il telefono e si parte parte andiamo in un'altra location ovviamente per ora c'è ancora fatto poco ora secondo test dovrei aver individuato un altro pezzo tecnico dove si possono fare delle riprese sempre da fermi e vediamo se essere fattibile più riprese da fermi si fanno più alla fine si è tranquilli perché sono quelle, quelle che escono meglio che poi possono essere utilizzate sia nel video recensione ma soprattutto anche per qualche piccolo video per Instagram se non mi seguite andate a darci un'occhiata perché ieri testando questa bici sul bagnato rischiato di, di cadere ho messo un piccolo video se volete andare a vederlo ora vediamo non possiamo andare a mettere la videocamera quindi Andiamo avanti A few later. Arrivati in un altro punto che sembra molto carino Viste queste rocce per fare altre riprese da fermo La seconda ripresa da fermi Il telefono in realtà è posizionato E ora dobbiamo trovare il modo di farlo star dritto Va bene, ho rotto il gimbal mi fa piacere, questo è quello che volevo adesso andiamo su, bisogna comunque prendere un po' di velocità capiamo se il terreno ci consente di fare questo pezzo guardiamo sempre che nessuno ci ruba il telefono poi dal video che si vedrà nel video queste sono tutte cose che non si vedono vediamo più il rapporto perché era più leggero respiriamo un attimo, agganciamo il pedale e scendiamo ritorniamo indietro Andiamo a prendere il telefono sperando che sia uscita una bella ripresa. Vediamo se può andare in questo caso. Il video è uscito male perché non mi si vede la testa, ma siccome non si riesce a mettere meglio, non si rifà in qualche modo. Con l'editing vedo di renderlo più accattivante. A few later. Eccoci arrivati in un'altra location dove ho trovato in realtà adesso dei bei punti per fare video. Quindi, adesso giusto per divertirmi un po', vi faccio vedere tutta la parte a sinistra che è molto bella da fare e dopo andiamo sulla destra a fare qualche ripresa intanto saliamo speriamo di non bucare perché questi test purtroppo li faccio con le camere seppur non mi trovo molto bene ma come le bici non sono mie non posso neanche latticizzarle saliamo di qua e qua sarà la zona dove si sta perfetto il telefono intanto saliamo ogni volta che si fanno queste cose è sempre quella di far la discesa a fuoco con la telecamera ma meglio non rischiare ecco ho già sbagliato ho già sbagliato Adesso vi risparmio la salita eccoci videocamera posizionata Teoria adesso si dovrebbe vedere e andiamo altra ripresa e vediamo se riesco a fare questo pezzo a poco non devo dimenticarmi di farla partire e via e via ok ok e niente via e l'ho rischiata vediamo se ho dominato l'inquadratura uh, mi piace mi piace perché è uscita che si vede che in quella radice stavo scivolando e mi piace andiamo avanti ma in realtà io adesso volevo trovare in questa zona che c'era il pezzo sulla destra molto bello un altro albero da, da sfruttare quindi questo pezzo era troppo bello da non poterlo firmare questa sarà l'inquadratura 1 poi si rifà quindi torno su torno giù e vedrete il l'inquadratura da dietro perché la seconda parte comunque è molto bella vediamo okay. Seconda parte No raga Non era partito il video you suck! Si ritorna su Un'altra volta Giù. Mi piace Ritorniamo su Giriamo il tutto Sperando che la videocamera sia su Adesso la prima parte non si vede Ma comunque da far forte Perché il bello è qua adesso allora, mi piace devo dire. One eternity later. Sono appena fatto un pezzo di salita a fuoco, eh, senza filmare perché volevo un attimo capire come andava questa bici. E sono arrivato al punto di poter dire due cose solo dopo questo pezzo, oltre al test che ho fatto ieri. E adesso niente, andiamo giù sempre a fuoco, filmando però. È un po' sporco oggi, dato il vento che c'è lentigiorno, che spero di non distruggere la bici in questa curva ho visto brutte cose Poi si rami qua si può riposare un po' i gas sono tanti metri per terra quindi è meglio che evitarli troviamo sempre che il telefono, le videocamere, e tutto c'è dietro siccome si vola un po' qua ovviamente qua non si toccano i freni ma leggermente in giù andiamo allora, a passare le moto perché vanno sicuramente più forte di me stiamo prendendo le moto questa cosa mi piace assai ah no, però loro vanno di là io vado qua ero in rimonta sul moto ecco le moto le avrei anche riprese L hanno tagliato vediamo se in questo pezzo le prendiamo continua la sfida partiamo un poco su questa cosa che sto scendendo più forte di loro con questa XC100S mi... mi rincuora diciamo passati chiudiamo l'ammo andiamo su non finta di niente e si sale adesso è non farti riprendere qua che può andare di gamba giri sui pedali La sfida mi sa che l'ha vinta di 600 s. Siamo nel quadro, credevo le calcagna Ma ci per un punto dove se il motore vai, non guidi. Ormai l'ho vinta io perché il pezzo è finito, il mio pezzo tecnico di farti lo ristaccate qua. Terminato questo giro, uscita di all'incirca due orette oggi, come avete appena visto, sono leggermente sudato perché è l'ultimo pezzo per arrivare a casa, ho tutta salita ed è esposta al sole, fa decisamente caldo oggi e tra poco per voi sarà qualche secondo, per me passerà qualche ora, vado a scaricare tutti i file di quello che sono andato a creare oggi, li revisionerò, capisco se vale la pena tenerli oppure domani andare a farne degli altri. Domani mattina farò un'ultima uscita con questa bici senza far video se quelli di oggi vanno bene in modo tale da avere un'idea ancora più chiara su questa bicicletta mi aspetta poi un bel editing video con Final Cut Pro che è il sistema di editing che utilizzo per montare i miei video siamo quasi alla fine, manca solo fare tutto il resto e arrivati a questo punto abbiamo praticamente quasi fatto il video basterà fare la registrazione come sto facendo adesso dove vado a parlare dettagliatamente della bicicletta il video completo poi della recensione lo troverete tra l'incirca una settimana